Allora ripeto che stasera non parliamo di tecnica, abbiamo ripassato qualche fondamentale, ma parliamo di più sulla metodologia. Ma la metodologia non vista tanto dalla parte dell'istruttore, no? perché la parte l'istruttore poi alla fine vi dice 3-4 cose che poi voi non fate e quindi alla fine non sono neanche servite, no? è inutile che io qua questa sera vi racconto quello che ci sta scritto sui libri perché la no, nota è, è inutile. Se io vi dico che c'è un, di allena... un programma di allenamento strutturato in una certa maniera, poi alla fine non se ne, non se ne fa niente. È successo così sempre, per anni e anni e anni e anni e anni. È... Suc Succede, vanno bene per gli arcieri di alto livello, no? i professionisti fare di lavoro e vedere quando voi andate a lavorare se non, se non fate esattamente o oh, producete quello che dovete produrre sia intellettualmente che manualmente alla fine lo stipendio è un dà. e la stessa cosa vale per il tiro collato, quindi ad altissimo livello va bene a livelli medi come può essere e mi ci metto anche io eh, non valgono mica più tanto perché poi alla fine sono quindi, quindi qual è la metodologia? La metodologia è quella che è il minimo indispensabile, cioè, almeno, almeno lo quello, quello dobbiamo proprio fare, perché se non lo facciamo è proprio, proprio non, non, non ce n'è purtroppo, non va bene. Allora, ripeto, prima di tutto ci vuole ah, forza di volontà, perché qualsiasi piccola cosa che io adesso vi dirò... Da, da sistemare, da, da mettere in pratica è caldo però no, quello bisogna fare no? perché se neanche quello fate è buono, giocate all'arco e ripeto è perfetto, nessunissimo problema qua si parla non per demonizzare chi queste cose non riesce a farle perché ha mille grotta che io non voglio perché poi l'iceberg c'è anche per quello normale eh, perché Sembra che abbia tutto il tempo, però magari la famiglia è un minimo, e non sto qua a raccontare perché è la storia di tutti, anche se poi il tempo comunque si trova in ogni caso. O la passione o la forza di volontà che genera passione, questa bisogna mettercela. Allora, cosa dobbiamo fare? Ripeto ancora una volta, metà del nostro tempo lo dobbiamo dedicare a disegno che esercizi dobbiamo mettere in pratica. Allora, se non abbiamo un istruttore, che però l'istruttore non dica stronzate, perché purtroppo non è sempre così, che ci guardi, che ci dica dove dobbiamo operare, cioè dove dobbiamo operare anche se gli attori, ricordatevi, i principali, gli attori principali siete sempre voi, eh, perché voi eh, lasciatevi pure guidare, però i giudici dovete sempre per essere, deve sempre essere il giudice di tutto, l'istruttore si sì, dirà la sua, però sarà sempre l'arciere che eh, deve, deve interiorizzare, capire cosa, cosa sta succedendo, il buon istruttore prima fa comprendere e poi fa capire. L'attività regina, regina dell'allenamento è il tiro sul paglione nudo. L'attività sul paglione nudo e pur, purtroppo l'attività più travisata di tutte. Perché sì, è vero che si inizia che si tira sulla, sulla paglia, però normalmente sulla paglia si tira pensando ad altro o cercando di come se fosse un riscaldamento. Invece no, invece tirare alla paglia deve essere un allenamento vero e proprio. Quindi le frecce che io andrò a tirare la paglia, mettiamo che io ho due ore di allenamento, un'ora la devo dedicare agli esercizi, poi un'altra ora vado a tirare a 48,5 metri perché mi, bene, mi viene bene così, va benissimo, però no, in quell'ora io devo dedicare mezz'ora almeno a tirare al paglione nudo, senza disfare a 5 metri. Ma come? Beh, dedicando la massima attenzione a tutti quei punti che non ho ben compreso. Primo fra tutti, l'equilibrio dinamico. Alla paglia è proprio il luogo esatto, il luogo perfetto, dove io posso provare gli allenamenti. Vado in coraggio, mi metto in coraggio, sento gli equilibri di spinta e trazione, sento quanto sono e al rilascio tutto viene nei termini, cioè non ci sono sconvolgimenti, non ci sono barcollamenti, lascio andare l'arco tranquillamente, imparo sotto la guida del mio istruttore a rilassiare il polso, a fare un corretto, un corretto follow through a rilasciare correttamente, ma soprattutto a mettere in linea le forze di spinta e trazione, ad allineare le forze in gioco, che non necessariamente devono essere i segmenti ossei, che non necessariamente essere, deve essere geometrico questo allineamento, ma quello che conta, e ripeto, specialmente nell'arco nudo, sono le forze in gioco, le forze dettate dalla nostra muscolatura, quindi una muscolatura di spinta e trazione articolata in modo tale che i muscoli dorsali prendano il sopravvento dei muscoli del panaccio e della spalla e quindi riallineano le forze di trazione con quelle di spinta in modo tale che quando rilascio la freccia parte in modo pulito verso il bersaglio senza creare caos nel suo volo o creare... abbiamo già visto la volta scorsa quanto sia importante gli allineamenti al rilascio nella, nella messa a punto cioè la messa a punto io la devo fare quando tiro bene, no? non quando tiro male cioè sto, le frecce non vanno, si sparpagliano nel bersaglio ma faccio la messa a punto la messa a punto devo farla quando io faccio vedere delle, delle rotate allora provo a vedere se l'arco è a posto prima non ha nessun, nessunissimo significato e questo purtroppo anche questo è disatteso notevolmente benissimo, allora abbiamo dedicato mezz'ora al tiro alla paglia curando alla perfezione concentrandomi eh. il tiro alla paglia si fa da super concentrato quante frecce tiro in mezz'ora? io 60 alla paglia ne posso tirare anche 100 giorno, però ne tiro 60 perché voglio tirarle bene nell'allenamento nell'allenamento classico no? nell facciamo una piccola digressione nell'allenamento classico sportivo in generale si parla di quantità e intensità di supercompensazione, di carico, scarico e un sacco di cose che nel casco di tiratori vedi non hanno nessunissimo significato, quindi non, eh, non, non sono da prendere minimamente in considerazione noi, e mi ci metto anche io dobbiamo solo pensare all'intensità quindi alla qualità del tiro quindi non dobbiamo può essere deleterio questa è una mia, una mia convinzione fare quantità al nostro livello può essere persino deleterio perché se noi tiriamo tante frecce e non le sappiamo ancora tirare tutte bene è una grande idea non è una grande idea è meglio tirarne 60 qua e poi andarsi a divertire ma super concentrati su quello che sto facendo e possibilmente su un, un obiettivo che mi sono posto mi sono posto l'obiettivo che tutte le frecce devo scaricare nel posto le prime le prime saranno così e poi piano piano piano piano Le prime 30, le seconde 30 solo il rilascio, rilascio delle dita, rilascio delle dita. E così via, no? E, e qua già abbiamo un metodone, eh? già qua vi sfido a metterlo in pratica, perché è già una cosa del genere, io la vedo una volta ogni tanto, ma veramente lo so faccio ogni tanto, ma è, e stiamo parlando di mezz'ora due o tre volte a settimana e siamo già a buon punto già se facciamo quello tutte le volte che andiamo ad allenarci questa mezz'oretta con 60 frecce secondo me aumentiamo i punti del 30% i vostri sono bassi eh <ride> no vabbè guarda che non è mica vero eh. perché uno che faccia 4.50 al conudo tranquillamente può arrivare a 4.80 allenandosi per me se parliamo di troppe eh. se parliamo di uomini se fa 4.80 punti eh, sempre al conudo con metodo arriva tranquillamente a 5.10 5.20 solamente col metodo. poi è logico questo è un punto di partenza e vale la stessa discorso per gli altri olimpici questo non è ovviamente un discorso per chi è già molto bravo per chi è già molto bravo si entra in, in, ancora in un'altra in un'altra strategia in un però in effetti qua dobbiamo alzare la media nazionale dei punteggi perché poi se abbiamo una media nazionale di punteggi un pochino più elevata e gioco forza che anziché 10 bravi ce ne siano 50 e da lì con 50 bravi eh, ne escono fuori 3 o 4 straordinari questa non è un'invenzione di oggi e in tutti gli sport funziona, funziona così ma voglio tutti, eh? è più essere è forse un po' sottovalutato proprio questo questo fatto qua di alzare di alzare un po' la media non solo i fogli bene la prima mezz'ora la seconda mezz'ora cosa faccio? Beh, la seconda mezz'ora quello che ho provato mi tiro la paglia, vado a provarlo con un bersaglio. Vado a provarlo con un bersaglio e posso avere diversificate nella metodologia di approccio al bersaglio. Non è che devo tirare un bersaglio e vedere... perché Alla paglia tiro bene, poi vado al bersaglio e lascio andare le frecce come è, com è, com è successo allora intanto io la paglia se sono seguito eh, ho imparato anche una strategia cioè, intanto conosco la perfezione della mia sequenza di tiro ma poi entriamo già nella sfera della tecnica conosco la perfezione della mia sequenza di tiro la so scandire con il ritmo giusto e quindi nel sentire, prima, nel tirare le frecce alla paglia, il mio obiettivo è quello dell'allineamento del, della del dinamico, ma ripasso anche eh, la mia sequenza di tiro, no? e vedremo poi una volta raggiunto l'ancoraggio e la preparazione al rilascio, specialmente nell'altro nudo dove non c'è click e dove quindi non ho un'attività Neuromuscolare da mettere in atto dall'ancoraggio al rilascio, ma devo avere una serie di pensieri, una serie di attività muscolari eh, che fanno sì che io devo innescare un circolo virtuoso sul tiro perché se io dall'ancoraggio al rilascio finisco il tiro cioè penso di finire il tiro, sono, sono rovinato, no? è un po' come il, il corridore dei 100 metri. Il corridore dei 100 metri, quando, se lui pensa che finisce a 100 metri la sua gara, è rovinato, no? Cioè la sua gara deve durare 200 metri, perché i 100 metri deve tagliarli alla massima velocità possibile quindi non è che arrivato a 90 dice che mancano ancora 10 metri e tra un po' è finita eh? è rovinato. quindi deve correre senza, quasi senza sapere che c'è ancora quanto c'è da arrivare deve guardare oltre e la stessa cosa vale per il tiro con l'arco no? il nostro cervello è strano no? se se gli diamo da fare un'attività un sequenziale ad esempio se io devo, sono un operaio devo abitare 5 bulloni poi prendere il bullone al terzo giro che ho abitato questi 5 bulloni io non penso più a abitare i bulloni il mio primo pensiero già dal primo bullone è a prendere il, il primo della, del giro successivo si forma nella mia mente l'economia di stava no? l'economia di, di, di, di, di attivazione e anticipo nella mia mente il finale e qui sono rovinato da me quindi questo è un circolizzio no nel bulloni magari va bene perché eh, poi l'avvito però eh, sono sempre lì a prenderlo subito per cominciare il primo nel circolato sono rovinato se io all'ancoraggio prima del rilascio penso di prendere la freccia non devo pensare di prendere la freccia devo indescare una serie di pensieri ripeto non col clicker chi ha il clicker e chi ha lo sgancio in back tenso è messo uguale perché non sa quando scatterà. Chi ha il clicker non sa quando scatterà. È lì il, il bello, no? Chi ha il nel comparto? Perché ho detto che il comparto non mira? Perché il comparo non può mirare. Come fa a mirare se non sa quando parte la freccia? Come fa a mirare se non sa quando partirà la freccia? Non lo sa. Il rilascio a sorpresa. La stessa cosa vale per l'olimpico. L'olimpico mira ma non sa minimamente quando la freccia partirà, perché il flicker non passa dal sistema nervoso centrale. Lo scatto del flicker dà l'avvio al rilascio passando dai sistemi nervosi periferici. Quindi neanche il sistema nervoso centrale è interessato. Quindi minimamente è una reazione, è una reazione esattamente come lo sgancio in tension. Il compagno. Un arco nudo veramente può innescare un target panic dovuto all'anticipazione del, del finale e questa è la cosa terribile che, la cosa più terribile che può capitare a un arco nudo che deve essere soppressa immediatamente e cioè subito io devo innescare un circolo di oppure. All'ancoraggio consciamente io devo già formarsi innescare nel mio cervello la, la visualizzazione del finale e cioè mettiamo a toccarmi zitto con l'orecchio il logo dell'orecchio avere una visualizzazione di un finale che non è quello di tirare sulla freccia quindi se io una volta che sono qua miro ma non è vero che sto cercando gli allenamenti muscolari in modo tale che al mio rilascio, ma, nel, ma un attimo prima del rilascio mi si forma nella testa l'idea del finale, allora sì che è quello un circolo virtuoso. Perché il finale che io vado a ricercare non è più la freccia peggiorativa, ma il folotore, il mantenimento l'analisi del gesto, questo pallone che salta sempre fuori nei manuali ed ecco che questo è un grande passo avanti per l'arco per ottenere degli ottimi risultati e questo è il basilare che tutti gli istruttori dovrebbero conoscere quando insegnano a utilizzare l'arco perché se no l'arco se lo brucia e finita poi c'è quello che non si brucia eh. Da quello che è subito, sta lì però sta lì a fare cosa? è lì il problema, no? io devo stare lì a allinearmi a cercare gli allenamenti a mirare con tutto il mio corpo compreso ovviamente la punta della freccia che la vedrò sempre più o meno nello stesso punto e si formerà L'idea del, del momento finale questo è resto, questo invece, questo circolo è da ricercare, è una cosa che viene ricercata proprio nel tiro alla paglia e poi va trasportata sul bersaglio. Sul bersaglio ci possono essere anche attività. Io normalmente prendi -pre il vigo tirare su bersaglio molto grande, spussarle nabbia. Non me ne frega che la mia rosata sia grande o piccola perché io non sto curando i centri no, i centri vengono quando tiro bene sto tirando bene allora come posso allenarmi a fare centro? e questo è un grande equipro in cui tutti cadono tutti allora come posso allenarmi a fare centro se non sono ancora in grado di farlo questo centro? un bersaglio enorme tanto mi gratifica se io tiro a 18 metri sul bersaglio da 122 ottengo due risultati uno che cavolo le frecce sono tutte giallo due <ride> cioè, guarda che sì, sì, sì, sì. due eh, non ho questa spasmodica della freccia che va nel blu che va nel nero che ti ricerca perché sto ancora costruendo Sto ancora costruendo la mia figlia, perché se non ne avessi bisogno, non ci sarebbe bisogno di farlo, no? Allora, la sto costruendo, perché la cosa più importante in questo momento non è la macchia nera là sul bersaglio a 18 metri, 12 frecce nel giallo, Quindi, ma è quella di tutte le frecce tirarle nello stesso identico modo. Un modo che non vada contro le leggi della fisica e che mantenga i fondamentali nei limiti rispetto alle mie attività posturali, alle mie, alle mie condizioni fisiche. E questa è la prima cosa che va ricercata nella metodologia, nell'attività che devo fare. Sulla carta, che poi ogni istruttore, tutti gli istruttori hanno fatto, hanno mille manuali, hanno mille diapositive, hanno mille, hanno mille cose, che, in cui ce ne sono tante, e, solo col, e queste sono pochissime, ma se no non fate, non fate niente, questo però va fatto. E questo è un pull, è un trampolino, un, eh? un di lancio. Almeno questo va fatto. Per due motivi. Uno, è talmente poco che non vi fa fare meno più. Posso solo fare fare di più. Quindi non, non sono mille cose da fare che poi può essere tanta fatica e non vi servono. Però effettivamente la ricerca nella propria sequenza, la ricerca degli allineamenti, la ricerca di una forma mentale per innescare un circolo virtuoso, e questo va assolutamente fatto. Qualche domanda a questo? Più o meno così, no? Fai già così te, Marco? Tutti i giorni, visto che sono in pensione, No, però, e quello che fai anche te? fai qualcos'altro di... no. ogni tanto la faccio ma solo ogni tanto perché come dicevi tu prima <ride> è più divertente fare altro e questo è, è, è, proprio, la è proprio la differenza che c'è tra un probabile vincitore e un normale il probabile, non dico vincitore di sicuro, un probabile vincitore, mette in atto le strategie. Prima a tavolino pensa una strategia, un'organizzazione del tiro, una, una sequenza adeguata e dopo porta avanti il suo metodo. Qualunque esso sia, eh? meglio se fatto ad hoc per le sue condizioni. Pronti? Una domanda, eh, tu giustamente dici, tiro sulla paglia e io, a 5 metri, 5-6 metri, e tirare sulla paglia a 18 metri perché, guarda a casa, molte volte, le palestre sono piccolissime. No, non va benissimo, questo, eh? guarda, io tiro la paglia tiro a, a 50, 50 metri. No, a 18? Tiro a 50 metri perché intanto mi piace vedere il muro della freccia poi perché a 50 metri la freccia ci mette di più ad arrivare e quindi mi dà più tempo per sentire e avere le sensazioni adeguate però devo, lo devo utilizzare in questo modo cioè devo essere io sofisticato a, a mettere in atto queste cose qua eh. cioè non è così semplice, no? se no se rientra di nuovo tiro un po' la paglia, ma tiro la paglia pensando e cazzi miei ad altre no, no. cose non serve assolutamente a niente ho fatto ginnastica ho preso la lavoro ha, ha, ha significato per noi eh, ci sono modelli operativi eh, fatti per i più forti che sono diversi anche molto diversi però per aumentare l'attività la, la, le performance medie degli arcieri medi almeno questo bisogna fare e non viene minimamente fatto poi non mi immaginate, io guardo in giro, guardo anche in altre società, in, altri, in altre occasioni, viene fatto pochissimo, viene messa la visuale e si tira. E senza metodo. Il metodo è quello giallo, bene, non giallo, male. No. E questo purtroppo non è perché è proprio poco. Cioè, il, come diceva buon Vittorio tantissimi anni fa, il minimo, al minimo contati punti. Cioè, conviene sempre contare i punti. Perché conviene sempre contare i punti? Perché è sempre intensità. Perché le frecce le devo sempre tirare nel 10, no? Perché poi andrò a contarlo. Eh, quando uno sa che deve poi fare delle somme, è, è tutta intensità, no? Quindi io se ho poco tempo, se ho un'ora un tre volte a settimana, Molto, è meglio, eh, sono convinto anch'io, è meglio contare i punti sempre, perché contando i punti sono sicuro di fare intensità. Ed è pochissimo quello, eh, cioè proprio un pochino più di niente, però no, come si dice, piuttosto che niente, è meglio piuttosto. Una buona, una buona attività può essere, può essere questa. Poi ci sono ancora no, tantissime altre cose da, da mettere in atto. No? Tantissimi mi chiedono programmi di allenamento, se si ne vanno, poi nessuno mette in pratica, Ce ne sono talmente tanti. Qualsiasi allenatore può darti un programma di allenamento. Eh, poi il disatteso è, è assolutamente disatteso basta proprio poco diverso è invece portare un arciere medio a un altro livello questo è tutto un'altra un cosa è tutta un'altra cosa perché prevede veramente tanto un'attività motivazionale un'attività psicologica un'attività più anche okay. Una cosa importante che anche questa è molto sottovalutata è quella dell'incremento della forza in generale, dell'attività fisica in generale. E questo è molto sottovalutato e invece è importante, ma importante a bassi livelli come questi. Fare attività fisica è da molti risultati.